Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Oggi ho aggiornato la stagione di Apex Qui con la stagione 14 mi sembra E non mi è andato Perché? Per la riparazione dei file Quindi innanzitutto, prima di cominciare con questo tutorial Ti consiglio di iscriverti al canale e di attivare la campanellina E se questo video ti è stato utilissimo, di lasciare un like, ok? Ora, come avete visto all'inizio, dovete andare su Esegui facendo tasto Windows più R E scrivere quello che ho scritto nella barra vuota e quindi che fare? Cancellare tutte queste cartelle tranne una cartella, local content quella cartella ci serve, ok? Quindi cancellate tutto tranne la cartella local content se qui continua a insistere nel fatto che bisogna avere il permesso dall'amministratore voi continuate a cancellare e a cancellare Entrate nella cartella e cancellate tutti i file Mi raccomando, tranne la cartella local content Ok? Quindi che ho fatto? Sono entrato in queste due cartelle Ho continuato, ho continuato, ho continuato Finché non uh, spariva proprio tutto Cioè proprio tutto il file Ok? Ora che facciamo? Di nuovo, esegui, per %update%, updata, per E questa qui è la cartella che ci servirà più avanti Quindi mi raccomando tenetela aperta su Update, Perché qua dobbiamo fare un'altra procedura Quindi andiamo su Origin e cerchiamo di capire un po' il problema della riparazione dei file E di aggiornare di nuovo il gioco Ma questa volta ci metteremo, vabbè, per quelli che hanno un hard disk Ci metteranno un bel po', ma per quelli che hanno un buon SSD Ci metteranno due minuti, quindi che fare? Una volta fatta quella procedura, mi raccomando chiudere Origin e riavviare il sistema. Poi, riaprire di nuovo Origin. Ok, chiudo un attimo tutto. Avvio un attimo Origin. Ok... Nella mia libreria dei giochi su Apex e questa volta andiamo sulla rotellina impostazioni e facciamo aggiorna gioco. Aspettiamo un attimo con la preparazione. Ci metterà poco. Ok. Ho dovuto velocizzare per forza il video. Mi raccomando, seguite tutti questi passaggi, eh, perché ha funzionato, ve lo dico, ha funzionato. Ok, una volta completato, clicchiamo su Apex e facciamo questa verifica dei file di gioco. Come potete vedere, a me ci sta mettendo più o meno due minuti. Ho velocizzato il video apposta perché una volta fatta questa verifica dei dati mi raccomando nella cartella che vi ho detto di tenerla aperta perché dobbiamo andare a cancellare i cache uh, di origin Quindi, insieme a in questa cartella lì quella è la cartella origin e voi che fate? la cancellate ok? questa è la cartella quindi cancellatela poi chiudete origin Apri, cioè chiudete proprio Origin, chiudo anche Steam per sicurezza, tanto il gioco ce l'ho su Origin, non ce l'ho su Steam. Ok, vi chiederà di nuovo di aggiungere le credenziali. Avvio Apex, eccolo qua, si è aperto, ok ragazzi? Quindi come ho detto, se questo video vi è stato utilissimo, lasciate un like, iscrivetevi al canale ed attivate anche la campanellina. Ora vedremo questa nuova stagione per tossici, sempre il problema del matchmaking che non risolvono, complimenti agli sviluppatori. Per maggiori informazioni entrate nel server discord per una mano, così così e niente ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao, attenzione, il champion ha